Suona tutto è un ferro che parla. Mamma mia, mamma mia, bentornati su Officina del Pilota oggi. Ducati 1098, che moto, ragazzi! Incredibile, ce la racconta il nostro fantastico hangar. Se sei nuovo, iscriviti al canale, attiva la campanella e come al solito, buona visione. Ducati 1098 totalmente trasformata portata ad essere come una S e forse anche qualcosa di più rossa appena uscita dalla fabbrica nuova unico proprietario completamente personalizzata 155 cavalli bancati alla ruota cerchi forgiati marchesini oro come la versione S mono Hollis come la versione S anteriore completamente preparato pompanti e molle della Hollis questa moto ha quel sapore giusto Non È una S, ma in questo caso abbiamo carena in vetro resina, codone in carbonio, carbonio ovunque, ma carbonio è vero, eh? Parafanghi, collettori dell'airbox. Guarda che bello questo! La copertura della frizione antisaltellamento, ovviamente frizione a secco, STM 48 denti, carter in carbonio vuota, così è bellissimo, da paura le protezioni paratacco e paracolore del, dello scarico Termignoni completo, giustamente doveva esserci un Termignoni e visto che non è una S ma assolutamente crede di esserlo abbiamo sia un mono Hollins completo ovviamente ammortizzatore di sterzo Hollins, questa è la moto nuda e cruda, nuda e cruda vera la Ducati dopo la 999 voleva un modello che riportasse ai gloriosi fasti del passato con la 916. Un difetto noto di questa moto è che quando è uscita di fabbrica, se per caso sfioravi la leva del freno con il singolo dito dell'indice, ti ribaltavi. Quindi giustamente il proprietario di questa moto, Emiliano, ha deciso di... Retrocedere a un doppio disco Brembo flottante da 320 mm e non 3.30. Che il resto dell'impianto è tutto originale Brembo al top, ovviamente tubi in treccia, pompa Brembo, pinza Brembo, ma che ve lo dico a fare? L'ultima regina analogica di Ducati. L'ultima regina ad aver vinto dei mondiali in Ducati Piccolo allert Questo video è stato girato ad ottobre 2022 Tutto ciò che verrà detto in questo video è precedente Antecedente a questa data Quindi per Scaramanzia noi parleremo come se nulla potesse succedere <ride> Per me è un onore salirci sopra Questa moto l'ha guidata un Dream Team Nitro Noriaga e Troy Belis Scusate, forse, forse i più top di tutti <ride> Troy Belis ci vinse il suo ultimo mondiale nel 2008 E poi c'è stata la bellissima storia del Team Alter. Con Genesio Bevilacqua, che nel 2011 con Carlos Ceca andò a vincere il suo unico mondiale, ma un mondiale vinto da clienti e tanta roba, ragazzi. Ovviamente per essere una S, doveva avere dei cerchi forgiati in lega ultra ultraleggera Marchesini, oro. Direi che sono ducati sono d'obbligo e soprattutto dopo la 999 discussa di Pierre Blanche siamo tornati al monobraccio posteriore telaio a traliccio ovviamente davvero Ducati serbatoio strettissimo la moto è stretta stretta tra le gambe tanto carico in avanti sui polsi da maschi oh questa è da maschi vera eh. fatemi sapere nei commenti voi siete più da moto Ducati analogiche vecchia scuola o quelle moderne? ma qui bisogna apertela eh. questo esemplare ha subito anche ovviamente modifiche a livello di centralina e rimappaggio bancata e alla ruota, alla ruota dichiara 155 cavalli o meglio vanta 155 cavalli questa moto qua quando uscì nel 2006 fu presentata ad ECMA del 2006 se non vado errato aveva un rapporto peso potenza di 1 ad 1 in questo caso non so quanto pesa questa moto probabilmente siamo leggermente sotto la cifra dichiarata della 1098 ovviamente base ma di sicuro sappiamo che abbiamo 155 cavalli non credo che pesi 155 kg ma siamo poco sopra i 160 quindi tutto analogico senza controlli da davanti ragazzi si vede eh? da qui si vede benissimo che c'era questo tributo alla matita di tamburini, guarda bella secca che è, snella snella, con questa tabella porta numero bianca, poi ci sta la paura, bellissima! Questo esemplare è tenuto veramente veramente bene, unico proprietario, poco più di 30.000 km, questa è una di quelle moto che poi devono essere messe in salotto. Pedane arretrate, cambio rovesciato, giustamente questa moto ha fatto anche un po' di pista, perché il suo vero habitat è la pista, perché dura e ignorante così, ad andare piano a lei non le piace. Di congiunzione mancante fra quel mondo analogico Ducati e il moderno. Forse l'ultima Ducati, vecchia scuola. I ducatisti la volevano, la bramavano. Dopo il successo anche delle gare della 999, che però non aveva riscontrato quell'amore eh, verso il pubblico, eh, quello nudo e crudo degli integralisti del marchio di Borgo Panigale, perché la 999 di Pierre Terblanche decisamente rompeva gli schemi con il passato a livello di design. Questa 1098 voleva essere un tributo al glorioso modello di Massimo Tamburini, la 916, e in effetti le assomiglia. Doppio faro anteriore, carene belle strette davanti, doppio scarico sotto la sella, al posteriore con doppio faro posteriore, si ritorna al monobraccio. Sembra una 916 con quella quindicina d'anni in più. E devo dire che paragonata alle Ducati di oggi, di 15 anni successivi di 15 anni più giovani non c'è assolutamente paragone È maschia dura grezza ruvida ma che modo? Motherfucker, I been modified, 45 fitting like a motor car I ain't regular, feel like Jordan wearin' 45 Traumatized, victimized, seen some of niggas die. Knock you off a base with a bat when them niggas slide Homicide, genocide, televised, emphasize Perpetuating war, tell that nigga he gon' pick a side Hood ties from hood lines, now niggas doin' dope guns. Don't run into the cops, that's a bitch, nigga exercise, uh Don't run into the cops, that's the motto I don't see it coming to an end like legato Niggas get chipped like cicados Send a wave through the hood, Now nah, soundin' like Virato Pesissima. sono a bordo di una Ducati 1098 preparatissima devo darle e lei non mi ha messo per niente a mio agio appena ci sono salito sopra è dura, è gnucca, è da uomini veri qui siamo veramente sull'anello di congiunzione mancante fra il passato è il moderno! Super leggera! Frizione antisantellamento! Zero elettronica! Devi fare tutto tu e tutti i comandi Sono durissimi, cavolo! Questa frizione antisantellamento STM48 denti, con il carter in carbonio bello aperto che mostra tutte le sue bellezze! Abbiamo finalmente il vero di educati! È lunga, tanto è lunga! ci si mette in farena, è infinita mamma mia che coppia quanto spinge! è molto molto molto stabile questa moto è principalmente stabile, granitica per supportare tutta sta forza direi anche che non poteva essere altrimenti da originale era la frenata, frenava troppo, non modulabile se ne lamentavano tutti, qui il proprietario ha montato doppi dischi flottanti Brembo da 320, quindi li ha leggermente ridotti Il resto è tutto originale E la moto frena, frena e come Madonna mia ragazzi che rombo Il rombo è stratosferico Ti entra nell'orecchio, senti come cattiva quando attacca Mamma mia, trema tutta, vibra tutta Bisogna prenderci una certa confidenza Con i comandi la frizione è durissima Se non la premi fino a fondo, se non la spremi Non fa tutto il suo dovere. Cerco un po' di feeling Anche dove finimi non c'è Che spettacolo sono, su una 1098 L'hanno guidata tra i belis Nitro Nariaga Carlos Ceca a bordo di un Ducati nel 2011 con una moto privata, una moto clienti, che storia spettacolare team Maltea, che bello noi italiani quando facciamo le cose le portiamo avanti e sogniamo siamo finiti, mamma mia ragazzi ma che bisogna fare mi chiude in parena e di spazio ce n'è a valanga, molto lunga questa moto, stretta ma lunga risultato molto stabile, andiamo a staccare, ci spostiamo mamma mia, frizione antisaltellamento, è vero, si sente che si muove dietro e fa il suo lavoro quanto entra l'on-off, non è un vero on-off, è proprio incazzata nera se tira fuori fa paura mi costringe a riguardare tutta la mia guida devo ricalibrarla su di lei, devo dire la verità Vengo da uscite su due tempi e su Ducati moderne Questa non c'entra una, mazza con nessuna delle due E devo rimparare a guidare Non è giapponese, non è due tempi e non è una Ducati moderna Ragazzi, è goduriosissima Ma qui ci devi saper fare Diamole una marcia in più e usciamo di coppia, forza troia mamma mia mamma mia quanta volgarità suona tutto è un ferro che parla mamma mia mamma mia è emozionante non dite che non sono emozionanti emozionanti da paura un terremoto un trafano nelle orecchie che bella iscrivetevi al canale perché ne vale la pena il proprietario di questa moto ha detto Solo su questo canale Poteva esserci la mia moto Seguo voi e pochissimi altri E gli altri sono nomi Di tutto rispetto Grazie ragazzi Vi voglio bene, vi vogliamo bene Che spettacolo Viva i motori, viva l'emozione, viva la benzina Viva queste sensazioni Viva Bordo Panigale Viva il premio di questi motori è una moto che ha che ho ad oggi è in quel limbo in cui non è né una young timer né una moto moderna, se ne parla poco eppure quando fu presentata piacque da morire sì. perché il 999 faceva disputa, a me piaceva. Però il 999 allestito da corsa fa la sua porca figura. Eh, anche a me piace molto. Ah, questa è mia da 15 anni, la tengo come se fosse mia figlia, beh, si vede. Però sì. ci tengo, io sono sì. molto Bellissima. attaccato alle cose, l'ho modificata a mio piacimento pure. senza strafare, eh. sì. senza strafare però... No, attingendo no, nel catalogo. Strafane. Grazie mille Emiliano. Grazie a voi. Ti diamo una mano a caricarla nel furgone. Ah, Va bene, ah, volentieri. Bellissimo. Vai, ci siamo. C'è passione? E professionalità. C'è cuore. Tutto. Ci vogliamo tutti bene? Assolutamente. Siamo una famiglia. Attiva sta campanellina, dai, dai. Dai, ciao. <ride>